Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale così che i nuovi video che saranno pubblicati voi sarete notificati e inoltre vi ricordo di visitare il nostro sito internet www.borderlineitalia.com. Oggi vi voglio parlare di come pronunciare due lettere, il TH e la... Iniziamo col TH. O th. intanto c'è da dire che ha due pronunce l'affricativa dentale sonora v, e la fricativa dentale sorda molti hanno difficoltà a pronunciare questi due suoni perché non è un suono che abbiamo in italiano alcuni stranieri gli viene molto semplice tipo i greci perché loro ce l'hanno questo suono però per noi italiani è molto difficile pronunciare molti anziché dire fake", dicono che in inglese significherebbe semplicemente un car armato oppure la cosa che odio di più ragazzi, lo odio quando lo fanno, lo odio è di abbozzare il suono del TH a una F quindi anziché dire think, dicono think no, no, no oggi vi voglio insegnare il mio trucco per pronunciare bene il TH e questo trucco ci viene dalla Spagna iniziamo con la fricativa dentale. Sorda! Sicuramente voi conoscete la città di Valencia, bella città spagnola, però in spagnolo non la chiamano Valencia, ma bensì Valencia! E il suono della C in questa parola è lo stesso suono del TH sordo. Quindi come in fake, identico. Per quanto riguarda la versione sonora, ci viene in aiuto la Spagna. Perché? La città di Madrid in spagnolo non si pronuncia Madrid, ma si pronuncia Madrid madrid ed è lo stesso suono di the o come in these o come in that quindi quando voi volete pronunciare il th sordo come in Thank pensate a valencia oppure pensate a madrid se dovete andare con la fregativa dentale sonora Sì, quello che vi insegna la scuola che è un suono che va detto con la lingua tra i denti è verissimo basta solamente un po' di pratica Ragazzi, vi dovete impratichire. Sempre un suono strano, non è un suono naturale per noi italiani, ma è così. Per quanto riguarda invece l'altra lettera, H, in italiano l'H è muta, tipo, sì, devo dire io ho, io dico ho. In inglese esistono parole in cui l'H è muta, ma di questo ne parlerò successivamente in un altro video. Ma tendenzialmente l'H ha un suono che viene definito aspirato. Questa cosa di aspirare Molte persone la confondono con il tirare il fiato Non è così Anche se si chiama aspirare Tu non tiri il fiato ma lo butti fuori Tu butti aria Faccio un esempio Il cuore non è hard È hard Faccio un esempio I'm telling you from the bottom of my heart Te lo sto dicendo dal profondo del mio cuore O tipo come in casa Home Non è home È home il tizio che fa yoga I'm going home sto andando a casa. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, visitate il sito internet www.bordellanitalia.com e ci vediamo al prossimo video. Ciao!